damos la bienvenida a la tercera sesión del ciclo internacional Estado de Excepción, Excepción del Estado, organizado con motivo de los 20 años del Centro de Estudios de Ética Aplicada, CDA, y apoyado por la red de posgrado Humaniora y el Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, IPS. Hoy tenemos un gran invitado, Maurizio Lazzarato, que es un filósofo y sociólogo italiano radicado en Francia, y miembro del Colegio Internacional de Filosofía, investigador en Matisse, de la Universidad de París I. Él ha realizado diversas investigaciones sobre trabajo inmaterial, ontología del trabajo y capitalismo cognitivo, y entre sus últimos trabajos se encuentran Gobernar a través de la Deuda, Tecnologías del Poder del Capitalismo Neoliberal, el 2014, Guerras y Capital, el 2016, e il suo ultimo libro titolato Il Capitale odia a tutto il mondo, fascismo o rivoluzione del 2020. Eh, buongiorno caro Maurizio, molte, buongiorno. Grazie per, molte grazie per essere qui con noi, è veramente eh, un piacere avere questa opportunità di parlare con lei. E come ci siamo già messi d'accordo, lei farà un'esposizione di 20 minuti, più o meno, e poi abbiamo invitato altri professori che faranno domande per poter continuare questa conversazione. Perciò, quando vuoi. Va bene, grazie a voi. Ma tutti quelli che ascoltano capiscono l'italiano? Sì. Ah, va bene. Ok. Allora, io vorrei dire due cose sul... Dunque, mi è stato domandato di dire due cose sulla, sulla biopolitica e qualche cosa sulla pandemia. Quindi dirò, parlerò dei, dei due argomenti, ma in maniera abbastanza rapida, perché non c'è molto tempo. Allora, cominciamo dalla biopolitica. Eh, ehm, io ultimamente ho... Eh, uno sguardo molto critico sulla biopolitica per le regioni che esporrò adesso che in realtà sono state confermate anche da, secondo me, dall'andamento della pandemia. La critica principale è che questo concetto eh, fa il percorso inverso eh, che Marx aveva fatto. Marx era partito dalla critica della popolazione che gli economisti borghesi avevano costruito per ritrovare le classi. Eh, le due classi, capitale e lavoro capitalisti e operai allora io penso che bisogna restare fedeli a Marx quindi abbandonare il concetto di popolazione ma bisogna anche non essere fedeli a Marx perché non si tratta di estrarre due classi solo come ha fatto Marx eh? ma di estrarre, di estrarre una molteplicità di classi allora qui non posso spiegare tantissimo però due cose devo dirle effettivamente questo concetto della molteplicità delle classi, eh, è un concetto che è stato elaborato dal femminismo materialista francese e che secondo me è molto importante all'inizio degli anni 70, in cui loro, uno dei rari femminismi in giro per il mondo, considera il rapporto uomo-donne come un rapporto tra la classe degli uomini e la classe delle donne. E quindi poi generalizza questo discorso sulle classi, le, le, lo estende alla, uh, alla relazione razziale, cioè il rapporto bianchi e non bianchi, bianchi e rassisi, come dicono in Francia, è sempre, per questo è femminismo, un rapporto di classe. Quindi è importante questo passaggio dalla, dalla lotta di classe singolare alle lotte di classe al plurale mm? e io penso che la biopolitica uh, copra, neutralizzi questa molteplicità delle classi, eh? e neutralizzi la funzione che la biopolitica ha mm? dunque eh, Foucault pensa mh, di aver trovato una forma di potere la biopolitica che ha una certa autonomia e una certa indipendenza rispetto a altre forme di potere e fondamentalmente costituisce una forma di potere alternativa al capitalismo ma io penso che invece la cosa sia completamente differente cioè che la politica sia sempre subordinata allo scontro tra le classi, ma al plurale. Cioè la biopolitica non, un, non è una forma di potere autonomo, indipendente, che ha le sue leggi proprie, eh? per esempio va la, eh, prendere cura della popolazione, aumentare la potenza della popolazione, eccetera, eccetera, le, che, le definizioni di Foucault, ma hm? che invece ha una... Um, ha un compito ben preciso è di dividere le vite eh? valorizzarne alcune e svalorizzarne altre eh? svalorizzare la vita delle, dei, degli operai, delle donne e delle, dei colonizzati o degli schiavi eh? e valorizzare la vita dell'uomo bianco eh? Del o dei capitalisti come volete eh? quindi non ha una funzione generale che ha eh, in Foucault eh, la la biopolitica aumenta, eh, si prende cura della, della, della salute della popolazione, per esempio adesso parliamo della pandemia, eh? si prende cura della popolazione, al contrario, eh? ha la capacità di dividere all'interno della popolazione le classi, come Marx aveva visto, solo che non è solo la classe capitale lavoro, sono le classi al plurale di cui ho parlato. E ha il compito di produrre delle gerarchie, di produrre delle differenziali di potere, di produrre delle, inegali, eh, delle ineguaglianze, delle inegalità alla francese. Eh? Quindi, secondo me, bisogna recuperare questo, eh, eh, questa capacità, eh? o, o comunque questa, questo metodo marxiano, eh? però cambiandolo, come ho detto prima, e estrarre dalla popolazione attuale, eh? come Marx fece della popolazione del... Nel Novecento, lui estrasse le classi capitale lavoro, noi dobbiamo estrarre questa molteplicità di classi. Allora, questa molteplicità di classi si è affermata, secondo me, negli anni 60 politicamente, e soprattutto il 68 è l'affermazione di questa eh, molteplicità. E il grande problema che abbiamo avuto è che non siamo stati capaci di cogliere eh, in quel momento lì eh, che il problema politico non era continuare. Eh, con la tradizione marxista capitale lavoro mi eh, di cogliere questa molteplicità che cambiava completamente la forma della politica eh? allora non so se sono stato chiaro fino adesso ma voilà, continuo mm? chiarissimo va tutto bene mm. una cosa importante che ho che ho scoperto ultimamente, perché voi sapete che eh, eh, Foucault parla della biopolitica come eh, étatisation della biologique, come statalizzazione del biologico, mm? cioè come il potere politico investirebbe il biologico. Mm? Già questo è molto eh, ambiguo, però la biologia contemporanea ha fatto dei passi in avanti molto rilevanti. Mm? E qui cito eh, due eh, biologi italiani, Carlo Alberto Redi e una biologa che si chiama Manuela Monti, che hanno fatto un lavoro molto interessante di vedere come tra il biologico e il sociale, tra il biologico e il politico, non ci sia opposizione, ma siano due elementi simbiotici, eh? nel senso che. Eh? Cosa vogliono dimostrare loro? Vogliono dimostrare che c'è una relazione profonda tra le condizioni socio-economiche, dice questo Carlo Alberto Redi, e bio, il biologico. Questa relazione è stata osservata per la prima volta da Marx e eh? il, il, eh, Engels quando hanno fatto l'analisi sulla cioè condizione di vita degli, degli operai di Manchester, hm? dove speranza di, la speranza di vita di questi operai era molto più eh, bassa che eh, la media, proprio perché quello che questi cercatori eh, sostengono è che il contesto sociale nel quale si sviluppa gli sto la storia del ciclo vitale degli individui è, capabile, è capace di influenzare molto, di influenzare molti processi biologici di modo che il sociale si incarna nel biologico e si trasmette da una generazione all'altra. Queste ricerche hanno come obiettivo, le ricerche di questi biologi, hanno come obiettivo di, di, di, di chiarificare in quale modo la classe sociale entra nelle molecole, entra nelle cellule, la classe sociale entra nelle molecole, entra nelle cellule, come... I, nuovi, in, i primi nove mesi va, della nascita di un bambino, di un, eh, modellano e il restante, la biologia di quello che va a, a arrivare. Quindi questo problema dell'incarnazione del sociale e del biologico mi sembra molto importante, ma loro stessi dicono che quello che il, il, il biologico incarna, eh, il biologico può incarnare effettivamente non il politico in generale, la differenza tra le classi incarna. Eh, quindi è un, è un discorso un po' differente da quello che fa Foucault, che rimane sempre in questo discorso un po' generale sulle, eh, sulle funzioni che la biopolitica avrebbe di stabilire un, un equilibrio hm, all'interno della popolazione, produrre un'omeostasi, come dice in francese, hm, e eh, di compensare le differenze che ci sono tra, tra i gruppi sociali. In realtà è tutto il contrario. Questo qui è veramente il punto di vista... Foucault traduce la logica del mercato eh, a livello delle, delle, delle politiche pubbliche statali. Non è assolutamente vero che funziona così. Le politiche pubbliche statali non hanno questa funzione di creare un equilibrio, ma creano un disequilibrio. Cioè, questo si vede benissimo con il neoliberalismo. Eh? Le politiche pubbliche non hanno la funzione di equilibrare le differenze, hanno la funzione di accentuare le differenze, di accentuare le, le ineguaglianze, di rendere più forti le gerarchie. Mm? e questo si è visto benissimo ehm, sul, sul terreno della, della, delle politiche della, della, della salute in mm? politica della salute c'è cioè uno scontro in atto che è uno scontro di classe, non si può chiamare differentemente, negli Stati Uniti si vede in maniera assolutamente visibile eh? c'è cioè uno scontro in classe tra chi vuole una copertura generale, Che sono effettivamente i poveri, le donne eccetera, e chi vuole invece privatizzare eh, l'accesso alla salute perché possa riprodurre le differenze di classe anche a livello della salute. queste si trova in tutte le politiche, eh, cioè quello che voglio dire è che queste politiche che, che Foucault chiama biopolitiche sono sopradeterminate da altre forze che, lo superano, che la superano. Hm? Prendiamo per esempio il conto del welfare. Eh? Il welfare non è comandato da una logica interna alla, a, propria della biopolitica solito, prendersi cura della popolazione, aumentare la vita, eccetera, eccetera, ma è, è solo, dipende solo dai rapporti di forza genotrali le classi. Eh? Se noi seguiamo tutta la storia del welfare, è eh, diciamo XIX diciamo, diciamo secolo, eh, e qui posso fare in maniera molto rapida, gli operai del XIX secolo, gli operai, le donne e i bambini che lavoravano nelle fabbriche, eh, lasciavano la loro vita e la loro salute nelle, nelle fabbriche stesse. Eh. Cioè, gli, gli, gli interventi politi, pubblici, il, eh, la biopolitica, le politiche pubbliche so, hanno preso in carica la vita di queste persone, degli operai del XIX secolo, quando questi cominciarono a diventare pericolosi, a organizzarsi e essere suscettibili di minacciare l'ordine l'ordine stabilito. Durante tutto il XIX secolo i dispositivi di assicurazione, che sono dispositivi fondamentali nella biopolitica, mm, sono anche la matrice, se vuoi, della biopolitica, secondo quello che dice l'allievo di Foucault e Evald, mm, che è diventato un, un funzionario di una, di una società di, di assicurazioni, tra l'altro. Eh, questo non è importante. Dunque, durante tutto il XIX secolo questi dispositivi eh, assicurativi sono stati il, la punta eh, di attacco dei padroni, sono stati sempre dalla parte dei padroni, sono stati fondamentali per organizzare il potere nella fabbrica. Eh? E il welfare, eh, propriamente detto, eh, diciamo così, che nasce con il New Deal negli Stati Uniti, è dovuto ad era, a, a una situazione politica ben specifica. Eh, la prima guerra mondiale, la crisi del 29, la rivoluzione russa, cioè sono questi i rapporti di forza che hanno determinato che il welfare a un certo punto è stato anche favorevole al, a, al, agli operai, non la politica, non la biopolitica in quanto tale. Eh? A questo proposito, la biopolitica è sempre stata subordinata a delle forze che la superano. Che la, eh? ed, è, ed è presa, la biopolitica stessa, in un double, double bind. Eh? Deve deve disfare le classi riducendoli al copio popolazione individuo e nello stesso tempo riprodurre continuamente i dualismi di classe uomo donna eh, bianchi non bianchi razziali quelli di classe eh, senza i quali il capitalismo smarisce a questo proposito a questo proposito delle forze che superano uh, il, eh, le funzioni del della biopolitica silvia walby che è una femminista eh, inglese ha dimostrato come il welfare organizza il passaggio dal patriarcato privato al patriarcato pubblico hm? riconfigurando i rapporti di classe tra uomini e donne anche lì il welfare non può essere definito in generale ha ragione la valdi dice ha ah, questa funzione qua precisa cioè riproduce il passaggio dal patriarcato privato al patriarcato pubblico e negli Stati Uniti negli anni 60 eh il welfare è stato eh, la, la messa in gioco delle lotte tra eh, neri e bianchi, a ah, qui non posso spiegarlo in maniera molto, in, molto pr eh, precisa, eh, perché ci sarebbe un discorso molto lungo, ma molto interessante. È eh, come il welfare a un certo punto è stato abbandonato dai bianchi e, e, ed è stato perché effettivamente, vabbè, non posso spiegarlo, eh, spiegarlo ma, è, ma è molto interessante seguire, magari lo farò in un altro momento, questo uh, aspetto. Eh. La biopolitica ha lasciato tranquillamente morire i neri e ha fatto vivere i bianchi fino a quando i neri non si sono organizzati. Eh, e questo è il problema, si sono organizzati e hanno fatto le lotte sui diritti civili. A quel punto la società, di, di, di, la grande società di Johnson, ha, ha introdotto sì del welfare per i neri. Eh? Ma è dovuto sempre a delle relazioni politiche che non c'entrano niente con la biopolitica, sono delle relazioni di classe. Eh? Ed è questo fondamentalmente il mio rimprovero che faccio alla biopolitica. Dopodiché potrei fare, addentrarmi invece eh, nel funzionamento del sistema di salute e vedere come questo qui ha funzionato, però non so quanto è che... No, non c'ho tempo, parlerò nelle nelle domande, eh, parlerò in maniera più precisa perché adesso vorrei parlare invece della catastrofe. Mm. Dunque, mh, nelle domande posso rispondere e poi spiegare un po' come il il sistema della, della salute che è stato investito dalla pandemia e sia stato sia effettivamente una uh, dimostrazione delle de, de mie delle mie, de mie ipotesi eh? cioè come sia stato strutturato il neoliberalismo secondo le logiche di classe non secondo delle logiche della biopolitica generale va bene questo risponde vediamo dopo eventualmente ora vorrei parlare un po' più precisamente di come di questo problema della della pandemia, hm? che potrei anche fare, continuare su Foucault, ma voglio dire qualcosa di più, forse di più interessante, ed è il fatto che noi conosciamo eh, come funziona il capitalismo, il capitalismo funziona per crisi hm? e siamo più, umano, più o meno, riusciamo a capire come si sviluppano, come si evolvono eccetera eccetera ma c'è da vent'anni a questa parte invece non, il problema non è costituito solo dalle crisi ma anche dalle catastrofi mm. catastrofi sanitarie catastrofi ecologiche catastrofi climatiche eccetera eccetera penso che bisogna eh, o, bisognerebbe operare un, probabilmente ancora presto una distinzione tra la crisi e la catastrofe e la crisi e la catastrofe dovrebbe essere una categoria nuova mm che si eh, sviluppa eh, in maniera differente. Allora, le catastrofi attuali, secondo me, sono la manifestazione di un cambiamento del capitalismo che risale agli inizi del XX secolo, cioè alle guerre mondiali. Mm? È lì che per, per la prima volta il capitalismo cambia di natura e fa vedere eh, cosa potrebbe essere una catastrofe. Perché dico la prima guerra mondiale? Io penso che la prima guerra mondiale sia un, un turnò fondamentale nella storia dell'umanità, ma anche nella storia del capitalismo. Eh. Eh, la prima guerra mondiale è eh, l'occasione di un'integrazione tra, tra il capitalismo, lo Stato eh, e la società, che si, che, si, che si integrano in maniera molto stretta. Mm? E si integrano in maniera sottostrita per cosa? Integrano la produzione capitalistica, lo Stato e la società in, un solo, in una sola struttura, in, un solo, in una sola macchina. Perché tutta la società produce per la guerra e anzi il capitalismo durante le guerre mondiali ha dei picchi di produttività che poi non saranno mai raggiunti in tempo di pace eh? Keynes diceva che, era, che per verificare il suo modello ci voleva la guerra perché la guerra? perché la guerra porta alle estreme conseguenze la logica dell'accumulazione la logica della produttività del capitalismo eh? solo che lì il capitalismo non è per la produzione la produzione è per la distruzione cioè per la prima volta eh, si ha il massimo di produzione possibile in una società che ha come finalità la distruzione. Eh? Questa è una novità notevolissima, di eh? cui non si è sufficientemente eh, riflettuto su questo processo che è legato alle due guerre mondiali, alla prima e alla seconda guerra mondiale, e che poi ha il suo compimento con eh, Hiroshima e Nagasaki, dove questa distruzione è, mostra la possibilità della distruzione dell'umanità. Quindi c'è un, una rottura nella storia del capitalismo che è prodotta dalle, eh, eh, dalle guerre. Tutta, cioè, si dimostra per la prima volta eh, che tutta la, tu, ogni accelerazione della produttività è, è un'accelerazione della capacità di distruggere, ogni innovazione tecnico-scientifica è innovazione per la distruzione. Ebbe questo che le, le catastrofi attuali hanno ehm, eh, eh, registrato. Evidentemente per, per Marx questo era molto difficile da... da C'è cioè una rottura rispetto al XIX secolo. Per Marx era, e Hegel era molto difficile accettare questa cosa che il lavoro mh, fosse per la, per la distruzione. Il lavoro è la trasformazione del mondo e trasformazione della società sia per Hegel che per Marx. e Improvvisamente si rovescia. La funzione non è trasformazione del mondo, trasformazione della società, è distruzione del mondo, distruzione della soggettività. Questa è, eh, in realtà, il, il, il, il, il lato distruttivo del capitale si dimostra in ogni crisi. Eh. Ogni crisi, cos'è la crisi? La crisi è il momento in cui il capitale deve distruggere le forze produttive che aveva sviluppato lui stesso eh, per accedere a un, un livello più alto di produttività, a un livello più alto di sviluppo delle forze produttive. Hm? Solo che questa operazione, il capitale è costretto a ripetere all'infinito, cioè ogni, eh, è costretto ogni volta a riprodurre la crisi come distruzione delle forze produttive per accedere a un livello superiore di produttività che poi entra in crisi, eccetera, eccetera. Solo che questo qui, questo processo non, è, non può essere portato all'infinito, giustamente. Eh? La distruzione creativa di Schumpeter non può essere ripetuta all'infinito, eh? perché eh, si confronta dei limiti, eh, molto, pre molto precisi, a un certo punto quello che stiamo verificando che il, il, le guerre mondiali avevano visto in maniera specifica ma adesso stiamo verificando a livello di, globale, è che produzione e distruzione diventano reversibili eh? ed è questo che io, chiamo, che io chiamo catastrofe allora, però dovrei cercare qualcosa da bere, aspetta un attimo ho sete, prendo qualcosa da bere un attimo Ok. Oh, ancora 7-8 minuti dico qualcosa su Allora, per spiegare un po' uh, questi passaggi. Vorrei, eh, mi, mi, vorrei utilizzare un filosofo tedesco che si chiama Guter, Gunther Anders. Se fase voi conoscete. Boh, ex marito di marito di stato marito di, di Hannah Arendt, eccetera, eccetera. È stato eh, rifugiato politico negli Stati Uniti. Allora, lui dice una cosa molto interessante è che il, il capitalismo per la prima volta rende possibile eh, non eh, il fatto che gli uomini sono individualmente mortali, ma che la specie umana è mortale. Hm? Dunque, Lui lo fa eh, mortale, nel senso che la specie umana è sottomessa alla possibilità di disparizione dal capitalismo stesso. Hm? Lui ha come riferimento il, il, la, la bomba atomica, non ha come riferimento la crisi ecologica. Hm? ma Effettivamente la concentrazione che la bomba atomica e che l'esplosione atomica eh, permetteva, eh, adesso se la violenza che questa eh, esplosione costituiva adesso si è diluita nel, nella violenza, nella distruzione che avviene quotidianamente attraverso, attraverso la, la polluzione, attraverso il, il cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Allora, lui fa un discorso che secondo me è molto interessante che riguarda il lavoro perché effettivamente quello in, in questo quello che manifesta durante le guerre mondiali è questa potenza del lavoro che si rovescia da produzione del mondo e produzione della soggettività in distruzione del mondo e distruzione della soggettività e lui dice anche se non lo dice proprio così ma glielo faccio dire io eh? Che è questo concetto di indifferenza che è fondamentale per l'adozione capitalistica che è all'origine all della catastrofe. Cos'è l'indifferenza? L'indifferenza è che il capitalismo, i capitalisti sono indifferenti a cosa producono. Eh. Possono produrre yogurt, possono produrre ma, automobili, possono produrre se, sistemi di salute. Per loro è indifferente. Il problema non è il contenuto, è che tutto quello che, che producono produca profitto eh? quindi è indifferente il capitale per definizione, Marx l'aveva già definito eh? è indifferente alla produzione ma lui lo, trasporta questo concetto di indifferenza rispetto al lavoro, rispetto al consumatore il consumatore non mi ricordo più forse il consumatore l'ho aggiunto io però mh, è una conseguenza eh, diretta no? perché dice che l'impresa capitalistica stabilisce una separazione mh, stretta mh, tra produ la produzione e il prodotto. Lo statuto morale del prodotto, dice, questa è una citazione di Gunders, lo statuto del gas tossico utilizzato dai nazisti o quello della bomba a idrogeno, non porta alcuna eh, negatività alla moralità del lavoratore che partecipa alla produzione. Dice, è psicologicamente inconcepibile. Che il prodotto la fabbricazione del quale si lavora, anche se è ripugnante, possa contaminare il lavoro stesso. Il, il lavoro, come, la come il eh, la moneta di cui è la condizione, no non ha odore, eh. dice che il lavoro è al di là del bene e del male, nel senso che mh, non si il lavoratore è considerato. Eh, indipendentemente da quello che produce, eh? effettivamente, non so, ci sono i sindacati che si occupano dei, dei, dei, degli operai che lavorano per la fabbrica di armamenti, eh? non si pongono assolutamente il problema della finalità della produzione, eh? ma questa cosa con, riguarda anche il consumatore, cioè anche il consumatore è indifferente a come a, alla produzione, a come il prodotto che è stato, che ha stato sia stato uh, prodotto. Mm. Dunque c'è un nichilismo che è interno al concetto del capitale. Questo nichilismo che riguarda sia il, il, il lavoratore che il consumatore, perché io consumo eh, e non vado a vedere adesso, ci sono quelli che vanno a vedere dove è stato prodotto, se ci sono stati dei bambini, degli schiavi che hanno lavorato, eccetera. Beh, fondamentalmente, eh, nella logica del capitalismo, al prodotto che, su, su cui si lavora e questa differenza rispetto alla mh, produzione se si guarda dal punto di vista del, eh, del, del consumatore allora per esempio se questa indifferenza riguardava il periodo di cui, eh, di cui parlava eh, Anders fondamentalmente le categorie di lavoratori che lavoravano per esempio nella fabbricazione della bomba atomica o nella fabbricazione del gas tossico per uccidere gli ebrei, oggi si può dire che ogni produzione, eh, ogni prodotto, eh, lavora per la distruzione. Qualsiasi prodotto banale, e qualsiasi consumo banale che, che mettiamo in atto, eh, che, che qualsiasi consumo, qualsiasi prodotto al quale lavoriamo, qualsiasi prodotto che compriamo, è responsabile della catastrofe che sta arrivando quindi si tratterebbe effettivamente si tratterebbe di riportare questo discorso sulla catastrofe soprattutto della catastrofe ecologica sui disastri alla natura stessa del capitalismo però con questo taglio col taglio specifico che ho cercato di, eh, eh, di definire il passaggio il fatto che effettivamente oggi ogni prodotto ogni produzione hanno, in, impattano uh, l'ambiente, impattano il, il, il, il, il clima, impattano. Dentro, e non in realtà siamo complici, malgrè nu, siamo complici, eh, nu, eh, siamo complici ma nonostante noi, siamo costretti a essere complici, eh, costretti perché siamo costretti ad andare a lavorare e costretti perché siamo costretti a comprare le, le merci che ci propongono. Eh. Ma se non si esce da questa logica, che è fondamentalmente la logica dell'indifferenza del capitalismo, è difficile poter superare questo discorso. Quindi anche il discorso ecologico, se vorrebbe avere un effetto, dovrebbe assicurarsi o comunque prendere in considerazione la logica profonda del capitalismo, eh, che è quello che non fa. Voilà. Mi fermo qui perché ho parlato mezz'ora in tutto e mi sembra anche troppo... No, va benissimo, molte grazie. Allora inviteremo gli altri professori che sono qui per cominciare le domande. Ehm, per favore se potete accedere alle camere. Ok, grazie. Allora, abbiamo eh, Luis Guzman, che è artista e investigatore del CDA, a Iván Torres, doctor, candidato a doctor de filosofía en la Universidad de Chile, académico de la UNAP, y director de la revista Dicenso, Claudia Calquín Donoso, que es académica e investigadora en la Facultad de Humanidades del USACH, Rodrigo Carmi, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y yo, que soy bueno, doctora en Sociología e investigadora de, también del CDA. Ok. Entonces partimos con la pregunta, comenzamos con Luis Guzmán. Hola Mauricio, ¿cómo ah, estás? Bien, agradezco bien. mucho tu muy interesante presentación. Eh, como artista visual, yo te quería preguntar sobre una noción que tú instalaste en relación al poder que tienen los medios de comunicación y las imágenes, que es la idea de no política. E volevo preguntarte se pudiesesi elaborare un poco sulla maniera in cui la no ejerce un controllo sociale nel contexto di un acceleramento delle redes sociali. E come piensas tu che se experimenta la no politica nel contexto della pandemia? Hmm. Andrea può fare la traduzione o va bene così? No, capito. Ok. No, il concetto di no politica è un concetto che ho elaborato tanti tanti anni fa che poi non ho più ripreso. <ride> e, eh, ma si potrebbe dire che funziona questo spazio virtuale eh, in, cui siamo, in cui siamo stati immersi dentro eh, eh, con la pandemia. Penso che effettivamente possa, però io non, non, non esagererei il potere di questo spazio mediatico virtuale. Mm. Per esempio c'è stata tutta una polemica eh, cominciata in Italia attraverso Agamben, eh, che è un altro biopolitico, in cui eh, sosteneva eh, fondamentalmente che mm -hmm. mh, praticamente le popolazioni stanno rinunciando al bios, quindi alla biopolitica, eh, per salvaguardare Zoe la vita eh, biologica, mm? quindi secondo lui c'era un arretramento, un'accettazione del potere, eh, del potere stabilito, eh, perché la gente, un po' vigliacamente, mm, eh, accettava eh, di ridurre la sua, via, la sua vita politica a vita biologica. Mm? In realtà questa cosa è assolutamente falsa. Se vuoi vedere cosa è successo durante il lockdown e quindi negli Stati Uniti, eh? e quindi la, la potenza, secondo lui, la potenza mediatica, eh, questa capacità del potere di metterci tutti eh, dentro una sorveglianza totale in cui la, la rottura delle relazioni sociali ci avrebbe individualizzato e avremmo perso la capacità di gestire la nostra vita politica, è stata smentita da quello che è successo negli Stati Uniti. Cioè, le, le, le grandi manifestazioni contro il razzismo della polizia contro il razzismo di Stato, che è uno, de che è uno degli elementi costituzionali del, della, degli Stati Uniti, eh, eh, ha dimostrato che assolutamente non è vero. Cioè la gente, in maniera molto semplice, eh, voleva salvaguardare la propria vita biologica, perché senza bio vita biologica non c'è neanche la vita politica, eh, però appena c'è stato eh, questo eh, assassino, di Floyd eh, la gente si è mobilizzata subito forse è stata una delle più grandi eh, mobilizzazioni antirazziste eh, negli Stati Uniti in cui poi si sono aggregate anche voilà, in cui le, le differenti classi di cui parlavo cominciavano ad aggregarsi quindi è molto relativa questa potenza della no politica se vuoi eh. dipende, da, da, dipende da, divo, da, diverse da diverse cose io sono più interessato adesso a ritornare a un concetto di lotta di classe, perché effettivamente se è vero che il rapporto tra eh, bianchi e non bianchi è un rapporto di classe, come si vede in maniera evidente negli Stati Uniti, che è sempre stato così, la, la Costituzione americana, la rivoluzione americana si costituisce su un fondamento razzista dall'inizio eh, e la lotta di classe tra neri e bianchi è stato un elemento strutturante della, della politica americana, e adesso si vede anche la potenza di questa, di questa lotta di classe. Eh? Quindi, la, la nuova politica è attraversata tra queste, tra queste, come, come la biopolitica, la stessa cosa. Eh? Lo detto in maniera molto, eh, molto naif vent'anni fa questo concetto di, di neopolitica, ma come la biopolitica è attraversata dalle lotte di classe e sono le lotte di classe che decidono di come funziona la nuova politica. E come funziona la biopolitica. Eh? La gente non è rimasta in casa perché aveva in maniera vigliacca, come sosteneva Gamben, ceduto il, il, la, la, il bios e eh, recuperato la zoe. Eh? Al contrario, eh? sono usciti in piazza e hanno fatto quello che hanno fatto. Per cui io penso la cosa fondamentale è ritornare a questo concetto di classe, di lotta di classe, al, sviluppandolo, allargandolo, uscendo dal dal limite che il marxismo eh, gli aveva inferto, che era quello di ridurlo a classe operaia e capitale, e accettare questa proposta delle femministe, di, di femministe materialiste francesi, di allargarlo, cioè di svilupparlo, eh? che è quello che stiamo vedendo. Cioè nel... Quindi è molto più importante, secondo me, piuttosto che concentrarmi, personalmente, eh, quello che ho fatto io, piuttosto che concentrarmi sulla nuova politica, che aveva gli stessi limiti del concetto di, della biopolitica, c'era cioè un discorso generale, basta, eccetera, eccetera, senza entrare invece nelle divisioni, nelle gerarchie, nelle, in, nelle differenze che, di classe che si producono e, o, e su cui si fa la politica. La politica si, fa, si soggettizza, la soggettivazione politica si, si, si fa a partire da queste divisioni. Infatti, da quando abbiamo lasciato perdere queste divisioni e, e da 50 anni a sta parte, siamo... Uh, noi abbiamo più la capacità di incidere nel reale. Cioè, e invece uno come Trump, eh, lui prende seriamente la divisione bianchi e neri eh, e dice io sulla divisione bianchi e neri, quindi la divisione di classe, vado a impostare la mia politica. Eh. E lui ha dato, ha dato soggettivazione a questo, al primatismo bianco eh, e è riuscito effettivamente a vincere le elezioni su questa cosa qui. Quindi dobbiamo fare in realtà mh, questo discorso sulla, sulla, sulla lotta di classe al plurale, non è niente che recuperare un ritardo che abbiamo di secoli, perché il capitalismo, il capitale, ha sempre funzionato eh, su differenti livelli di lotta di classe, non solo il capitale il lavoro, uomini e donne, eh, eh, bianchi e non bianchi, sono stati degli elementi fondamentali della sua organizzazione. E anche questa qui deve essere, deve attraversare la nuova politica, se no non funziona, non resta un discorso vago peso. ¿eh? Gracias, Mauricio. Sí, gracias. Eh, Adesso, eh, Iván, voy a continuar. Eh. Bien. Hola, Mauricio, un placer verte nuevamente, saber que estás bien. Eh, tú has mencionado en tu último libro eh, que el pensamiento crítico contemporáneo produce un apaciguamiento y neutralización, oh, produce según, un, según lo señalaste. Produce un, produce un, apaciguamiento o, o neutralización. ¿no? Ok, ok, bien de la confrontación propia al siglo XX, ¿m? al operar la desaparición del problema estratégico. Esto es, según tú explicas, el abandono de la guerra y la revolución como clave de lectura de las relaciones de poder contemporáneas. Esto es lo que, por ejemplo, problematizas como un ingrediente ausente en la formulación biopolítica de Michel Foucault. Entonces, considerando eso, me gustaría preguntarte qué aspectos te parecen relevantes de considerar en el trabajo de retomar la idea de revolución. E qual è il papel che le assignas al lavoro intellettuale in questo contesto? Mm. Uh, allora, io penso che uh, un'altra cosa che bisogna uh, operare, cioè, la mia risposta sarà un po' indiretta, eh, ma. Bon. Una delle, delle, delle precondizioni per poter ripensare la rivoluzione, la prima è quella, il passaggio dalla lotta di classe o alle lotte di classe al plurale. Il, la seconda condizione è di prendere in considerazione in maniera definitiva e seria la, il mercato mondiale, eh? cioè la mondializzazione. La mondializzazione è la definizione stessa del capitale, il capitale nasce come capitale mondiale, eh? non nasce come capitale mh, locale, nasce immediatamente come capitale mondiale separando eh, il nord dal sud, eh? due territori divisi nello stesso tempo congiunti produttivi e politici, eh? il nord e le colonie, e il colonialismo fondamentale. Ecco, io penso che questa divisione nord-sud, colonie-centro, centro-periferie, sia più importante che la divisione del lavoro intellettuale e eh, del eh, lavoro manuale. Nel senso che praticamente tutte le teorie critiche sono delle teorie, il eh, 90%, ma diciamo così, negli anni 60-70, sono tutte eurocentriche ancora. Eh? il concetto di biopolitica è un concetto, è un concetto eurocentrico Cioè, prendo l'esempio di biopolitica eh? è, un concetto, è un concetto eurocentrico perché è costruito soltanto mh, cita due volte Foucault le colonie una volta nel, nel, nel, nel razzismo eh? il razzismo è questo elemento costitutivo eh? perché questa divisione nord-sud si costituisce mh, mh, sì sull'economia ma politicamente si costituisce sul razzismo mh? <coughs> la razza il concetto di biopolitica è un concetto, è un concetto eurocentrico eh, perché il controllo delle popolazioni anche se, se accettiamo il linguaggio e la governamentalità il capitale l'ha sempre, sempre organizzata su scala mondiale purtroppo c'è un il filo nazista Carl Schmitt, è il solo che ha capito in maniera assolutamente eh, geniale che la, che la divisione tra eh, centro e periferia eh, è costitutiva anche del politico europeo. Eh. Il politico europeo, quindi anche la biopolitica, si costituisce sempre nel rapporto tra, eh, tra questa divisione all'interno dell'economia mondo. Eh, beh, io penso che sia fondamentale questa divisione, che poi è una divisione che ha dimostrato che anche politicamente era più forte perché... Eh, Dov'è che ci sono state le rivoluzioni nel XIX e XX secolo? Sono state tutte nel... Hanno avuto luogo tutte alle margine del capitalismo, tutte nel sud. Eh? La, la Russia, che era eh, lì fuori delle, dello sviluppo delle forze produttive, la Cina e il Vietnam, poi in Africa, poi in America Latina. Cioè il sud non è solo un territorio produttivo che è legato attraverso questa giunzione, giunzione col centro, ma soprattutto un, un focolaio di rivoluzioni molto importante è stato. E questo tipo di è un, un concatenamento tra il lavoro astratto di Marx eh, e il lavoro non astratto, non pagato, eh, gratuito o pagato male del Sud. Eh. Questo, è, questo elemento che è fondamentale sia per la teoria economica sia per la teoria politica eh, le teorie critiche non l'hanno hanno mai preso in considerazione, cioè molto raramente, cioè non c'è la, la politica anche Marx, Marx eh, prende in considerazione l'accumulazione primitiva, eh? l'accumulazione originaria, ma una volta che l'accumulazione è partita a Manchester si disinteressa eh? Cioè, dire il, il valore che è prodotto nel, nel sud eh, non entra nella teoria del valore marxiana perché ci entrano solo gli operai eh? non ci entrano i proletari i poveri i sottoproletari sotto del sud, non ci entrano. Ed è stato un problema eh, enorme, nel senso che non si è capito, poi non si è capito perché le rivoluzioni non, non succedevano in Europa. Eh? In Europa la prima ultima rivoluzione è riuscita è la rivoluzione francese, non ce ne sono state altre. Eh? Non ci sono state altre rivoluzioni. Il, il lavoro astratto non è riuscito a portare a, a, a portare a termine una rivoluzione. Quello che invece hanno fatto in maniera assolutamente beh, sconvolgente durante tutto, tutto il XX secolo, a cominciare dal Messico, nel eh, 1910, la Russia, la Cina, eh, le, eh, tut, poi tutte le, le rivoluzioni de, so, eh, asiatiche e poi le rivoluzioni africane. Eh? Quindi lì c'è un problema, secondo me, molto più importante che il suo discorso sul lavoro intellettuale, che è quello di prendere in considerazione quest'altro tipo di lavoro. Eh? Che, perché, perché il marxismo, con questo eurocentrismo che lo caratterizzava, era sempre era ossessionato dalla divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, però all'interno della, della produzione eurocentrica. Eh, ma il capitale non ha mai funzionato così, purtroppo. Eh. Non ha funzionato così. È fondamentale che ci sia, il, eh, come sapevano bene i rivoluzionari asiatici, è fondamentale che ci sia una quantità enorme di lavoro non pagato, gratis, prodotto dalle donne e dagli schiavi. Ed è per quello che il discorso sulle classi, anche dal punto di vista economico, diventa fondamentale, perché il lavoro gratuito degli schiavi, poi dei colonizzati e delle donne, se non c'è questo lavoro, il capitalismo crolla immediatamente. E in più, non è solo importante dal punto di vista economico, è importante dal punto di vista, punto di vista politico, perché le rivoluzioni e le innovazioni teoriche, da un secolo a questa parte, non vengono più dalla classe operaia, vengono da questi margini del capitalismo sia interno col femminismo sia eh, nel, nel sud eh, dove le rivoluzioni le hanno fatte non so prendi Ocimini e Mao comunque hanno, fatto, hanno creato delle, delle innovazioni teoriche importanti quindi sul lavoro intellettuale su cui noi purtroppo purtroppo su cui l'operaismo il post-operaismo è molto lavorato su cui anch'io ho molto lavorato non tiene conto di questa realtà eh? quindi può avere <coughs> Effettivamente, cioè, il lavoro cognitivo, che è la versione nuova del lavoro intellettuale, quello che chiamano lavoro cognitivo, non ha prodotto una minchia, cioè non ha prodotto eh, livelli di soggettivazione di classe. Mm? Non ha prodotto... Eh, ma perché? Perché, perché dal, si può riconsiderare questo discorso sulla soggettivazione di classe solo se si fa bisogna ripartire dal suo livello mondiale quindi vedere effettivamente come si può pensare il rapporto hm? no, un'altra cosa che bisogna aggiungere è che questa colonizzazione che era una colonizzazione esterna col neoliberalismo è diventata una colonizzazione interna, ogni paese ha questo doppio regime hm? centro e periferia, ogni paese ce l'ha all'interno, cioè il lavoro precario e questa cosa qui, lavoro precario informale, sottopagato è una colonizzazione interna eh? che si produce in ogni paese, si produce nel nord, si produce anche nel sud, in India, in Cina e anche da voi. C'è questo doppio... Questo mi sembra fondamentale da prendere, da prendere in considerazione se si vuole uscire dall'impasse dall del pensiero critico, eh, che è fondamentalmente è un pensiero critico eurocentrico. Eh. Non siamo riusciti a uscire da questo eh, eurocentrismo di cui la figura di Michel Foucault mi sembra molto significativa. Lui non pensava che il, il, il, la biopolitica fosse un, un affare inventato in Europa, 17, eh, sia le discipline che la biopolitica in Europa del XVII e XVIII secolo, in realtà eh, que, tutto questo era stato inventato dal capitalismo già nelle colonie, da un certo punto di vista. Eh? Quindi, mh, e quindi bisognava ripensare. Lui dice, c'è un passaggio in cui dice che effettivamente quello che era stato inventato, per esempio, nelle colonie poi è stato riportato nel ce al centro però lo dice una volta eh? Invece, voilà. per cui io mh, sono partito dal lavoro intellettuale e quindi poi dal lavoro cognitivo un po' abbandonato in realtà non sono un critico del, non sono un, un teorico del lavoro cognitivo anzi come ha detto la presentazione perché non è vero anzi lo critico da, da parecchio tempo e penso che sia una maniera veramente di, di, di continuare a riprodurre questo eurocentrismo eh, fondamentale quindi là, voilà, ti dico, ho, ho, non lavoro più sul concetto di lavoro cognitivo intellettuale perché non ci credo da diversi anni, non credo che sia una, una, un foyer di soggettivazione non vedo come mh, cioè può, può funzionare, ci sono delle, delle anche all'interno delle, eh, delle insurrezioni ci sono state in, in Africa del Nord o anche in Sud America da voi effettivamente ci sarà sicuramente una funzione del lavoro di questo tipo di lavoro ma non è, meno, non è più importante di altre eh, sezioni del, del, del, del lavoro di altre frazioni del lavoro per cui io vorrei smitizzare un po' questa cosa del lavoro intellettuale e del lavoro cognitivo su cui non ci credo Vabbè, potrei dire qualcosa di più preciso ma lo dico dopo Bene, non ho risposto alla tua domanda, ma lo vedrete Grazie. Adesso Claudia, per favore. Sì, sí, hola Mauricio. Bene, molte grazie per la tua esposizione. la eh, bueno, mia domanda eh, quizás anche apunta al problema che planteava Iván, che ha a che con, con le nuove subjetividades rivoluzionari che menzionas in tu ultimo lavoro. Y también eh, tomando en cuenta la necesidad de pensar estas nuevas subjetividades fuera del espacio europeo. Y estoy pensando en los movimientos insurreccionales en Latinoamérica y, y en Chile, especialmente a partir de lo que fue la insurrección de octubre del año pasado, y que desde mi, de mi perspectiva recitó el problema de la violencia en los movimientos sociales en un contexto histórico en que los mecanismos democráticos, las políticas de los acuerdos, los míticos pactos sociales, ya, no solo han mostrado su obsolencia, ya, sino que su propia funcionalidad a la maquinaria capitalista. ¿Ya? Eh, y ahí quiero puntualizar ciertas características que veo yo en este movimiento en Chile, ¿ya? como la explosión de octubre, ¿ya? lejos de ser un movimiento eh, ciudadano, como se le quiso llamar en algún momento, o con un horizonte claro, con una demanda, o, o como un cambio constitucional, una asamblea, una convención constituyente, como quieran llamarle, eh, más bien trató de un movimiento multiforme, eh, Conformato in parte por jóvenes sin militancia politica, muchos de ellos eh, menores de edad, niños, muy jóvenes, sin trabajo, sin estudios, ya, provenientes de los sectores más pobres e marginados de Santiago, jóvenes excluidos, inclusive de la misma izquierda, de la ciudadanía, ya, eh, del trabajo también, o inclusive fuera de la idea de, de, de una clase. Ya, que más bien me recuerda la vieja figura del, del lumpen proletariat en, en Marx. ¿ya? Eh, entonces, desde ese punto de vista, y la violencia que apuntó, que se, que se desata en ese momento, no tiene que ver solamente con una violencia como una respuesta a una represión estatal, sino más bien lo que podría llamar una violencia activa, ¿ya? en que el deseo que prevaleció en los sectores más marginados de Santiago tenía que ver con un deseo de destrucción total. ¿Ya? Eh, en ese sentido, la pregunta que, que, que me surge es, ¿cómo relacionamos este sujeto, este sujeto que está fuera de lo que podríamos denominar esta idea ¿ya? de clase, o más clásica de clase, ¿ya? Eh, ¿cómo vinculamos a este sujeto estas violencias populares, ¿ya? cuya potencia y posibilidad de articulación con un proyecto radical de izquierda, yo creo que escasamente han sido abordadas por el pensamiento más crítico, han quedado como, como no pensadas, o como no pensables, ¿ya? Eh, y, y insisto en lo de la violencia activa, eh, porque creo que desde mi punto de vista eh, el neoliberalismo, más que la gestión de la vida o la muerte, o de la vida, de la vida biológica tal como lo pensó Foucault, Ya, por ejemplo, pensando en Friedman, eh, sitúa el rol del Estado más bien en el control, en la gestión ya, y en la apropiación de la violencia. Entonces, en ese sentido, mi pregunta apunta a ese sujeto y a esa violencia popular, ya, que eh, efectivamente pareciera que es un ámbito también de disputa de lo político actualmente. Gracias. Mm. Eh, eh, eh, bon, eh, la risposta sarebbe molto lunga. Bon, cerchiamo di trovare un, un punto di attacco. Allora, la cosa fondamentale è che mh, io ho scritto due libri, eh, cioè uno l'ho scritto sulla guerra eh? e uno l'ho finito adesso sulla rivoluzione. Eh? che uscirà l'anno prossimo sulla rivoluzione. Perché penso che da 50 anni a questa parte cioè si discute di tutto, si discute la, la, la, il, il pensiero rifacendosi anche al post strutturalismo poi al post-operaismo, eccetera, eccetera, il femminismo e tutto quello che si vuole, però questi due concetti fondamentali, guerra e rivoluzione, sono usciti completamente dalla discussione politica, dalla discussione pubblica, non se ne discute più. Mentre sono stati sempre e, e interni alla discussione dei movimenti eh, di sinistra rivoluzionari. Mm. Senza, um, il da quando abbiamo abbandonato il concetto di rivoluzione, mm. stiamo sempre sulla difensiva. Eh? Abbiamo sempre capacità, questa incapacità di determinare il livello dello scontro. Mm. La forza che è arrivata ai movimenti sia nel, nel XIX e nel XX secolo, è che, comunque anche in maniera confusa, il loro problema era quello di fare la rivoluzione per distruggere il capitalismo. Questo, anche per il, anche, anche il riformismo, la socialdemocrazia esisteva solo perché c'era la rivoluzione. Infatti, sparita la rivoluzione, sparita anche la socialdemocrazia, non c'è niente da fare. Quindi, il problema è quello di riconquistare, secondo me. Il discorso sulla, sulla rivoluzione è il discorso sulla guerra che è il discorso sulla violenza. Mm. Cioè pensare, che il capi, di, pensare il capitalismo senza la guerra è una follia totale, mm. senza, senza la, la violenza, se vuoi. Eh? Più che violenza, uso della forza, eccetera, eccetera. Eh? Mm. Allora, e quindi bisogna fare un lavoro in questo senso, secondo me. Mm. Mm. Per esempio Foucault eh, aveva, <coughs> <dai> set, nel... <coughs> Inizio degli anni 70 aveva posto il trascendentale della guerra civile come trascendentale sociale, che poi ha abbandonato per passare alla biopolitica, eh? fondamentalmente. E secondo me bisogna ritornare invece a quel Foucault, anche se era ancora un discorso generico, però aveva visto, visto bene che era la guerra sociale, che era il fondamento della società. Eh? Poi la biopolitica è un discorso generale, poi la governamentalità ancora di più, e ci si perde completamente un discorso che è molto vicino alla governance. Boh, Lasciamo perdere Foucault. Allora, questo problema effettivamente, del, eh, eh, eh, eh, noi siamo stati formati praticamente intorno a, con delle categorie marxiste, per cui il soggetto rivoluzionario era un soggetto produttivo, quindi la classe operaia. Questo ha cominciato ad essere messo in discussione negli anni 60 in maniera molto radicale. Sia dal, da Fanon, per esempio, per esempio eh, sia dal femminismo, mh? perché il marxismo considerava quello che Fanon chiama i, i contadini, il lumpeproletariato, i poveri, eccetera, eccetera, considerava i soggetti non produttivi, quindi non erano soggetti della rivoluzione. Mh? E le donne uguali erano. Erano, facevano un lavoro non produttivo, quindi non erano soggetti della rivoluzione. Evidentemente questo è stato un errore strategico madornale, eh? assolutamente madornale, perché come dicevo prima, è proprio il lavoro pro non produttivo che ha fatto le rivoluzioni, non è stata la classe operaia, non è stato il lavoro produttivo a fare le rivoluzioni. Eh? Le rivoluzioni le hanno fatte i poveri, i lumpeni, i contadini, eccetera, eccetera. Mm. E questo si vedeva, siccome si vedeva già negli anni 60, negli anni, eh, si vede ancora oggi, cioè questo che tu mi racconti effettivamente di questa specie di lupen proletariat che c'è nelle manifestazioni, è perché fa parte della composizione sociale eh, dei paesi del sud, in maniera, in maniera evidente. Eh? È una modificazione di quello che Fanon aveva già descritto negli anni 60. Eh? Nel anni, anni 60 dice, guardate che gli operai sono, gli operai come li considera Marx, sono una minorità, una minoranza delle minoranze, eh? Qui i problemi sono differenti, insomma, il, eh, Ocimino lo sapeva, Ocimino la rivoluzione non l'ha fatta gli operai, l'ha fatta i contadini. Mm? Quindi c'è un problema, c'è un problema effettivamente enorme su come questa cosa veniva, veniva eh, sviluppata. Quello che c'è di nuovo, dicevo, adesso posso definirlo un po' meglio, poi si capisce perché questo discorso sull'Umpen eh, può essere interpretato, è che... Finita la colonizzazione esterna, quando il centro del capitalismo, l'imperialismo, ha finito di colonizzare il mondo, eh? ci sono due o tre autori che cominciano a parlare di colonizzazione interna. Cioè, all'interno di ogni paese si costituisce un centro e una periferia, eh? un centro del lavoro eh, e si vede soprattutto, non lo so, nel, eh, si vede in maniera molto bene da qui, da noi si tratta della precarizzazione del lavoro eh? e la femminilizzazione del lavoro, mh? ma si vede in maniera molto più eh, evidente in paesi, in quelli che i paesi parlano di BRIC, i paesi emergenti, tipo la Cina o l'India, dove effettivamente una parte della popolazione è dentro il circuito della mondializzazione mh? ed esce dalla povertà, però la maggior, tre quarti della popolazione cade non nella povertà, nella miseria. Mh? C'è un, uh, un marxista egiziano che è morto poco tempo fa, che è molto bravo. Che si chiama Samir Amin. Che lui parla di l'umpen development, l'umpen sviluppo lumpen. Cioè che il capitalismo impone ai paesi del sud, alla maggior parte della popolazione dei paesi del sud, un lumpen sviluppo. E quindi un lumpen proletariato. C'è niente da fare. Un lumpen sviluppo implica un lumpen proletariato in cui ci sono di nuovi ci sono tecniche differenti per controllare questo lumpen proletariata, cioè per esempio il microcredito, eh, eccetera, eccetera, quello che conosciamo, eh? Beh, però è evidente che questi sono anche, vabbè, già non ci aveva, ci aveva uh, scommesso su questo lumpen come forza rivoluzionaria, ma eh? evidentemente si sta riproponendo eh, anche adesso. Allora, il problema è quello della strategia politica, questo è molto più complicato perché effettivamente eh, come in, incorporare questa composizione di classe, come incorporare questa violenza che si esprime giustamente perché non può essere che così cioè, no, siamo in una società divisa non siamo in una società, siamo una società divisa in cui ci sono le classi eh, che comandano quelli che obbediscono, quelli che producono quelli che, che vivono sul lavoro degli altri c'è cioè, una cosa vecchia però ancora si riproduce ancora, eh? quindi è chiaro ci sarà la violenza che si esprime hm? non abbiamo più gli strumenti per pensarla a questo livello qua, perché abbiamo abbandonato, ripeto, sia i concetti di guerra, sia i concetti di, eh, di rivoluzione. Allora, ci sono due cicli, per dire molto rapidamente, in cui si dovrebbe lavorare, in cui questa cosa è cominciata a riemergere. Il primo è 2011, eh, questa prima rivoluzione che è partita dal, uh, dal Nord Africa e che poi si è sviluppata nel nord, occupato che è molto interessante da analizzare e poi questa seconda ondata che è quella del 19-20 che è stata interrotta dal Covid eh? Eh, 19 però queste due, in queste due vague diciamo così insurrezionali si comincia a, a rivedere dei soggetti che utilizzano che fanno un discorso sulla violenza fanno un discorso, e riprendono il discorso sulla rivoluzione eh? perché la cosa che mi ha colpito è proprio in Cile, ma non solo in Cile, anche in Africa del Nord, eh, si comincia a rifarsi sul passato della rivoluzione. Cioè, il, il, La grande vittoria del neoliberalismo è stata quella di, di interrompere completamente, la tra, di rompere la tradizione rivoluzionaria. Eh. La, tradizione, la rivoluzione è finita, non se ne parla più, eh. e invece adesso, anche in maniera confusa, anche in maniera, in maniera poco chiara, eh, si comincia a rifarsi si comincia a, a riparlare di, eh, di rivoluzione. La strada è molto lunga perché in realtà non, nessuno, non abbiamo in 50 anni, abbiamo, abbiamo casseggiato, non abbiamo sviluppato uh, delle categorie che fossero all'altezza dello scontro di classe. E questo è questo il problema fondamentalmente. Eh? Cioè tutti i tentativi di, del pensiero critico di sviluppare un'alternativa al concetto di classe eh, che giustamente bisognava criticare perché era solo la classe opera di capitale, si sono dimostrati un fallimento. Eh? La teoria delle, minorità, delle minoranze, eh, delle esiguatari la, la biopolitica, la governamentalità in, in, in Foucault, eh, anche il concetto di moltitudine nei arti, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne sono verificati insufficienti per, per cogliere, ma perché giustamente si è dato per scontato che, per esempio, l'esuatari separava. La rivoluzione dal divenire rivoluzionario, cioè diceva il divenire rivoluzionario è una cosa, la rivoluzione è un'altra, ma senza rivoluzione il divenire rivoluzionario sì, sì, sì, sì, sì. Se più is, si sequisa, come si dice, si svuota immediatamente, cioè se non tiene in piedi i due livelli, cioè la rivoluzione e il divenire rivoluzionario, non va da nessuna parte, cioè non, non è possibile mantenere in piedi una cosa senza mantenere in piedi l'altra, se non c'è questo rapporto tra il divenire, la, tra la produzione della soggettività, la trasformazione del sé e la rivoluzione. Se tu abbandoni la rivoluzione come è stato fatto con questo pensiero critico, ti trovi che non hai gli strumenti per, per fronteggiare gli unici che hanno mantenuto in maniera coerente un discorso di lotta di classe che sono i padroni, che sono i capitalisti. Loro hanno sempre, sono stati sempre molto eh, fedeli al fatto che ci sono le classi e ci sono le classi al plurale loro l'hanno hanno sempre gestite al plurale hanno sempre utilizzato il patriarcato hanno sempre utilizzato la schiavitù e il lavoro servile e non solo il capitale lavoro quindi c'è un grosso lavoro da fare per recuperare questa composizione di classe eh, l'umpen, proletariato, come dicevi tu e la sua violenza che è assolutamente legittima e non può essere, eh, eh, e non può essere altrimenti sarà sempre mh, e non potrà che svilupparsi in questo in questo senso, per questo discorso anche discorso, riprende il discorso sulla guerra come abbiamo cercato di fare due o tre anni fa, era per questo motivo qua perché si vede che eh, il, il livello dello scontro sta, sta montando. Eh. In America adesso sono a, a livello di una guerra civile strisciante eh. la gente si sta cominciando a armare perché, perché cioè, è inutile che facciamo finta che non ci sono queste cose qui, no? bisogna guardarle in faccia secondo me e anche e anche quello che è successo in, eh, da voi è, è, è molto significativo. Eh. Ho letto, non so, una scrittrice che era scandalizzata perché avevano distrutto metà il centro di, Aires, di Santiago eh, del Cile. Però, eh, cioè non, eh, non... se non si rintroduce questo discorso di classe e queste differenze di classe, non si potrà trovare, non possono trovare gli argomenti. Vabbè, Ripeto un po' le stesse cose, mi fermo qua. Mm -hmm. Gracias. Adesso, Rodrigo. Gracias. Chao, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo dos, eh, dos preguntas que son relativamente breves. La, la, la primera es que en, la, en tu exposición remarcaste la, la, la ausencia de la, de la cuestión de clase en los trabajos sobre biopolítica, ¿no? Y eso, bueno... Incluso el propio Foucault termina por reconocer en algún momento ¿no? que de alguna manera no era. no, no son dos, por así decirlo, dos epistemas contradictorios del todo, pero eh, no está claro en, de, de qué manera se, se pueden articular. Te, te quería preguntar justamente uh, si la noción marciana de acumulación originaria, por ejemplo, ¿no? El problema de la acumulación originaria pensada de manera coextensiva y no de manera historicista, ¿no? Eh, podría de alguna manera rearticular esa, esa vinculación entre biopolítica y el concepto de clase, ¿no? Entonces sería una, una primera cuestión, ¿no? Y al revés, ¿no? Desde el, desde el lado de la sublevación, ¿no? Ahora que tocaste el problema de la revolución, donde también está el problema de clase como un pivote... Un pivote fundamental en tu argumentación. Quería preguntarte si, de, si de alguna manera, eh, el, el concepto de revolución, ¿no? que debería asumir de alguna manera la idea de la pluralidad de clases, un poco la multiplicidad de clases, ¿no? eh, debería ser inventado también desde las propias sublevaciones singulares que han acontecido en distintas partes del mundo. Es decir, que la revolución no es, no es un concepto, por así decirlo, abstracto, ¿no? eh, sino que más bien eh, remite a un conjunto de invenciones ¿no? de carácter múltiple, ¿cierto? que se, se, se, se condensan, se aglomeran ¿cierto? en las distintas sublevaciones, ¿no? en las distintas formas de sublevación. ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte un poco eso, ¿no? el doblez del, del tema, ¿no? el, la clase como un articulador entre biopolítica y, y, y, digamos, acumulación originaria como articulador entre biopolítica y, y lucha de clase, y por otro lado, eh, otra forma de la revolución, cómo pensar otra forma de la revolución ¿no? eh, a propósito, del, ¿no? a propósito sí. de la invención. Estoy pensando en muchas discusiones, por ejemplo, in, que se abrieron a propósito de... De las revueltas arabes, no? eh, una rivoluzione di final abierto, no? rivoluzioni sin rivoluzionario, è es vero, está, per così dire, il afecto della rivoluzione, ma aparentemente non sta la filosofia della storia di esa rivoluzione. No? O sea, te quería preguntar. Eh? No, beh, eh, beh, io sto lavorando su questo concetto di nuovo di rivoluzione, ed è Molto complicato, però potrei parlare molto, diciamo così. La prima cosa da dire è che effettivamente la rivoluzione socialista, fondamentalmente, era pensata a partire da un soggetto che era già dato, era già la, il soggetto politico era già, si chiamava classe operaia, eh? quindi era già lì, si trattava di trasformare, da, come secondo voilà, la logica hegeliana, dall'in sé al per sé. Eh? Oggi, la cosa interessante è che questo soggetto non è già dato, non c'è già. Eh, appunto, ci sono i lumpen proletariati, ci sono i lavoratori intellettuali, ci sono quelli del nord, quelli del sud, eccetera. eccetera. Il soggetto non è dato. Eh? Il soggetto bisogna costruirlo. dimensione politica, eh? quello che una femminista italiana diceva: il soggetto imprevisto, eh? il soggetto non previsto. Che è un concetto molto bello: cioè, il soggetto non è dato, bisogna, bisogna farlo. Ed è qui che si articola l'altra la... cosa complicata è che le, le classi non sono classi omogenee come la classe operaia. Eh? Perché la classe, anche la classe operaia deve essere pensata come articolata da classi da, da gerarchie razziali e da gerarchie sessuali. Eh? Quindi non c'è una classe omogenea che è già data, cioè non c'è il soggetto, ma anche la classe è multipla all'interno, è divisa. Gerarchizzata delle classi. La classe delle donne è uguale, la classe dei, dei, dei non bianchi è uguale. Cioè, non sono classi omogenee, eh. sono classi che anche loro bevono, sono molti, molteplici, quindi c'è una doppia molteplicità che poi si incrocia. Come articolare questa cosa? È un po' complicato, però adesso, l'ho scritto già in questo libro, eh, utilizzando soprattutto queste femminisme femministe lesbiche nere americane che sono andate molto avanti su questo terreno in cui pensano a questi rapporti tra queste, queste molteplicità però mh, conservando il concetto di classe questo è fondamentale cioè se tu abbandoni il concetto di classe eh, ti ritrovi con le minoranze delle sguatari, ti trovi con i soggetti non so, le, le, la moltitudine che però ci sono tutti e, per, e nessuno dentro, o ti trovi i concetti, concetti foucaultiani, appunto, che non c'hanno... Il concetto di Foucault guarda la cosa dal punto di vista del potere, questo qui è il problema fondamentale. Lui guarda questo fenomeno, ma lo guarda dall'altro, lo guarda dal punto di vista del potere, non dal punto di vista degli oppressi. Lo guarda, è uno sguardo e quindi non potrà mai passare dall'altra parte, è impossibile. O ci sei da subito, come Marx, eh, Marx è da subito dall'altra parte. Non è che partendo dal, dal, dallo studio del, di come funziona il potere, poi, poi come voleva Foucault, diceva, voilà, mi trovo sempre eh, rimandato, mi trovo sempre respinto dall'altra parte. Beh, è chiaro, non è un, non è un salto eh, epistemologico, è un salto esistenziale che devi fare. Devi, voilà. <coughs> Quindi, eh, Bisogna pensare effettivamente, le, le, le... e queste cose bisogna farle concretamente, bisogna analizzarle nei cicli di lotta reali. Quello che dicevi prima tu, non so se citavi questo, questo bel libro Rivoluzionari senza rivoluzione di Assef, eh? quello eh, lì? Assef Bayat. Eh, eh. è un libro molto bello perché lui fa questa eh, paragone tra mm, la rivoluzione un po' leninista, quella classica che aveva anche, che aveva anche messo, in piedi, eh, messo in piedi gli islamisti in Iran e quello che è successo dopo. E lì ci sono delle cose molto chiare che emergono mh? Sulla, sulla novità eh, straordinaria di questi movimenti, ma anche dei grossi limiti che hanno questi movimenti. Eh? Le due cose insieme. Eh? E poi bisognerebbe farlo anche con le sperimentazioni che sono successe dopo, quelle che sono successe nel 2000 19 sia in Africa del Nord che da voi, eh, in cui probabilmente ci sono stati fatti ancora dei passi in avanti. Eh? Però anche lì, poi è stato fermato tutto dal Covid, per cui è un po' complicato, però il, il problema è quello dell'invenzione politica, non è che possiamo sottrarci a questo, a questo uh, problema. Hm? Cioè, in realtà non è che sia una novità, non è che Marx se l'aveva inventata eh, la classe operaia, non è che fosse già lì. Eh. E Lenin il partito, se l'ha inventato, non è che siano delle cose <coughs> straordinarie, ma anche noi dobbiamo inventarci delle cose rispetto a questa molteplicità, questa molteplicità tra le classi, anche all'interno delle classi. È eh, questo che è complicato da, eh, eh, da sviluppare. Però è assolutamente in, in questo senso, però bisogna ri ritornare al fatto che effettivamente è differente da, da che punto di vista pensi queste cose che succedono se le pensi dal punto di vista della rivoluzione è una cosa se le pensi dal punto di vista della biopolitica è tutta un'altra cosa cioè, dal punto di vista della biopolitica sei, sei preso dentro i meccanismi del potere, non c'è niente da fare non esci. quindi secondo me bisogna pensare dal punto di vista eh, della, della rivoluzione di cui, cui l'uso della forza piuttosto che della violenza è fondamentale cioè, non, non si capisce come potresti perché gli altri, cioè il capitale lo utilizza senza, senza nessun scrupolo. Eh. Voi avete, da voi avete avuto un'esperienza eh, purtroppo tragicamente eh, formidabile e eh. il neoliberalismo per impiantarsi ha dovuto distruggere fisicamente eh, una classe di rivoluzionari, cioè ha dovuto ucciderli fondamentalmente. Non è che questa cosa qui sia completamente scomparsa, è ancora lì. Cioè questi ti ammazzano se, se cerchi di... di di fare qualcosa di differente questo, questo bisogna prendere, sono queste cose molto banali però fondamentali da prendere, eh, da prendere in considerazione e che cioè il fondamento della, eh, della classe la, e questo sulle femministe materialiste sono fondamentali Dice: la formazione della classe è un'appropriazione per, per la forza per la violenza eh? solo dopo arriva la biopolitica se vuoi eh? prima mi approprio. E una volta che ti ho appropriato, sull'appropriato posso adoperare, posso costruire le norme, posso costruire l'organizzazione del lavoro, posso costruire la biopolitica. Eh? Ma la biopolitica arriva dopo, per trasformare quelli che, i, i, i vinti, hm? quelli che hanno perso, in soggetti produttivi, in soggetti politici, in soggetti del diritto. Hm? Ma se, <coughs> Quindi devo ritornare a Marx, è semplice, Marx aveva detto, ma la classe operaia, beh, come è stata formata la classe operaia? È stata formata attraverso l'uso della forza, della violenza, non ci sono, non ci sono santi e madonne che, che possano sfuggire a questa cosa qui. E la biopolitica arriva dopo. Allora, eh, l'accumulazione originaria, beh, accumulazione originaria ormai si è sviluppato tutta da, da anni, ormai si è sviluppato un... Tutto un dibattito che ormai è sancito che l'accumulazione originaria non è limitata nel tempo ma si continua a riprodurre continuamente ok questo l'abbiamo uh, accettato come integrare la biopolitica e le classi mi sembra molto problematico nel senso che si può fare al limite al limite, si può dire eh, ma, ma ti ripeto sono due punti di vista completamente sono due punti di vista mh, politici che sono differenti eh. La biopolitica è sicuramente il punto di vista dello Stato, del Capitale, su quello che succede. Non ci, sono, non ci sono dubbi. E il punto di vista di classe è un punto di vista differente. È ontologicamente differente, è come dire, non so, politicamente dall'altra parte. Cioè non, non penso che si possano eh, conciliare. Io penso che sia la lotta di classe, cioè la lotta tra le differenti classi col potere, che determinano il contenuto della biopolitica, che determinano eh, come la biopolitica si svilupperà. Quando dicevo prima che il, il welfare è, il, è stato il passaggio dal patriarcato eh, privato al patriarcato pubblico, eh, che secondo me è una definizione, può essere una definizione corretta, vuol dire che ci sono delle forze che non sono all'interno della biopolitica che la modellano, eh, che la, che la, la configurano o quando, eh, dicevo prima, del, eh, tutta la storia del welfare state è una storia di rapporti di forza tra classi, eh, a cui si, si, si adopera. Io penso che prima di fare questa cosa qui bisogna essere molto convinti, essere molto chiari sul fatto che il concetto di biopolitica fa sparire le classi, questo è sicuro, cioè le fa sparire, ci sono le popolazioni, gli individui, non ci sono le classi, ci sono più. E si potrebbe leggere come un tentativo molto negativo, è eh, di, di, cop di coprire le relazioni tra le classi, fondamentalmente. Eh. Io penso che, beh, stato, non so se sia stata una grande idea questa, eh, perché molti di sinistra recuperano Foucault, la biopolitica e la governamentalità. Anche ah, iniziando con la governamentalità è, è un avatar della, della governance, non è che sia molto differente, eh? Allora, può, può uh, descrivere il funzionamento del potere, questo è sicuro, può descriverlo, mh? ma tu devi, devi, devi, devi, devi, devi inserire un altro punto di vista per, descrivere quel, per, per smontare quel funzionamento del potere, secondo me. Quindi non, non farei una mediazione tra, tra il concetto di biopolitica e il concetto delle classi, mh? anche se il concetto di biopolitica può esplicitare alcuni elementi del, del funzionamento del potere però ti ripeto da, mantenendo dal mio punto di vista mantenere l'altro punto l'altro, <ride> sono due mondi completamente differenti eh? e Foucault non, da buon intellettuale borghesuccio non ha mai, non ha mai riuscito a, fare, a, a, a stare dall'altra parte Ha fatto delle... nel periodo diciamo così, ma tutti questi intellettuali sono stati toccati nel 68 eh, e lì sono stati molto vicini a cogliere, delle, però appena il 68 è crollato, anche loro sono crollati dal punto di vista teorico, nel senso dal punto di vista di una teoria delle classi, dal punto di vista della teoria del, della rivoluzione, sono crollati eh, e hanno cercato effettivamente di capire hanno confuso la sconfitta della classe, della, classe eh? della lotta di classe singola, singolare hanno che è stata veramente sconfitta eh? è stata sconfitta ma mh, il rapporto alle classi non è scomparso, i dualismi non sono scomparsi i dualismi sono ancora lì eh? e si riproducono in maniera Cioè, la critica della dialettica non dovrà essere confusa col fatto che i dualismi sono, ci sono ci, e si riproducono in maniera anzi più eh, si producono in maniera ancora più intensa i dualismi, i dualismi di classe, di volere il reddito a livello del salario, a livello della casa, i dualismi eh, sessuali, i dualismi razziali. Guarda, gli Stati Uniti non è che siano dissolti nella complessità della società, come racconta, sono ancora lì. E sono questi dualismi che organizzano la soggettività politica, non sono altri. E, e, e, e i, movimenti, sì, i movimenti politici si costituiscono sulla sulla volontà di abolire questi dualismi e quindi c'hai il movimento eh, degli Stati Uniti eh, sulla lotta di classe razziale hai i movimenti delle donne negli ultimi dieci anni che si stituiscono sulla lotta di classe uomini e donne e i movimenti eh, dei poveri dei movimenti di classe come qui i Gilets jaunes che si stituiscono sulla, sulla porta di classe nel senso classico marziano eh. però eh, è da lì che bisogna partire non, personalmente io faccio una campagna contro la biopolitica perché per, per, per levare dalla testa dei compagni di, di, di, di sinistra il fatto che si possa andare da qualche parte con la biopolitica. Non penso, non penso cioè può essere utile eh, per certi versi, però bisogna maneggiare con cura, con molta cura, eh, sapendo che secondo me non è la forza, non è una forza autonoma la biopolitica. Eh. Non è la forza autonoma non è una forza indipendente, non ha le sue leggi. Cioè, no, quello che Foucault definisce appunto le, come leggi della biopolitica o anche della necropolitica, che è l'inverso, eh, però è sempre molto generico, eh. Eh, la biopolitica prende, prendersi cura della popolazione, Va. aumentare la, la, la capacità vitale della popolazione, eh. eh, mm. l'organizzare in maniera... Lì non è che ha fatto questo lavoro qua la biopolitica, il capitale è sempre funzionato separando le vite. Eh? Sono delle vite che sono valorizzate e delle vite che sono svalorizzate. Se prendi il concetto di vita, il capitale è nato su questa cosa qui. Cioè, quello che non si capisce è che il capitale è nato su questa cosa qui. Cioè, ma già nel 1492, subito dopo la, la conquista dell'America, il capitale funziona così. Funziona perché si appropria di corpi viventi, come dice Foucault: di corpi viventi, i corpi delle donne, i corpi degli schiavi, i corpi dei colonizzati, i corpi dei proletari del nord, eh? i corpi viventi, non uh, i soggetti del diritto. Eh? Questo Foucault non se è dimenticato, se è dimenticato non, non, non lo sapeva probabilmente, ma non l'ha preso in considerazione Marx parla del lavoro vivente. Eh? Il lavoro che ha sfruttato è il lavoro vivente, non è il soggetto del diritto. Questo fatto, Il capitale l'ha fatto dall'inizio, ha escluso, includendo, attraverso l'esclusione li ha inclusi, ha escluso le donne, gli schiavi, i colonizzati, gli operai del sistema politico per includere dentro la produzione. ma Non l'ha fatto la biopolitica sta roba qua, come crede a gambe, l'ha fatto il capitalismo. Eh? Che cazzo ci serve andare a tornare alla a dire che la biopolitica l'ha fatta, fatta la Roma antica? Ma l'ha fatta il capitalismo da voi, l'ha fatta il capitalismo qui. La fatta del capitalismo, sta roba qua dell'inclusione eh, escludente. Eh? Non è vero che l'ha la fatta giustamente prendendosi cura della vita della gente perché l'ha svalorizzata dicendo la vita delle donne, la vita degli schiavi, la vita degli operai è uguale a una vita naturale. Eh? Ha ridotto la vita della gente a, a, a natura. siccome la natura è espropriabile e appropriabile, anche le vite, eh, le nature eh, umane. Eh, la natura delle donne, la natura degli, degli schiavi, la natura dei colonizzati, anche degli operai all'inizio. Eh, eh, Poi eh, sono le lotte che hanno imposto eh, questa, il rovesciare il biologico in politico. Cioè il capitale funziona, il capitale, non, il bio, non la biopolitica, il capitale ha cercato di biologizzare la vita della gente, perché quando le donne sono ridotte a livello biologico, gli schiavi sono, sono, hanno natura biologica hanno discusso in Spagna per sapere se avevano l'anima o no eh? cosa vuol dire? vuol dire che dovevano discutere eh, come renderli biologici questa cosa qui, ma sono le lotte poi che hanno rovesciato questa logica della biologia in politica le femministe che cazzo hanno fatto? E le lotte colonizzate cosa ne hanno detto? ha fatto sta roba qui Ma guardate il discorso sul sesso il discorso politico non è un discorso biologico il discorso sull'utero su queste cose qui è un discorso politico non è un discorso biologico siete voi che l'avete ridotto a biologico quindi bisogna stare molto attenti a questo discorso dell'inclusione della biologia nel politico eh? perché è un'operazione un molto pericolosa eh? e, e, e giustamente le lotte degli anni 60 hanno cercato di rovesciare eh, questo discorso, il discorso del biologico, ho detto col cazzo biologico. Eh? Il, il problema del sesso non è un discorso biologico. Il problema del, del mio posto nella società non è un discorso biologico. Eh? Gli schiavi non sono eh, biologicamente inferiori, la razza non ci. Questo discorso che è, lì, che è la nascita del capitalismo, non se l'ha inventato la biopolitica, ripeto, la nascita del capitalismo è questa cosa qui. Il capitalismo è questo, non è altra cosa. Eh? Poi, Foucault dice, nel XVII secolo sono uscite le discipline e, le, e la biopolitica. Ma, per te, non lo so, non lo so. Però, insomma, le discipline, preferisco il capitale di Marx al discorso sulle discipline. Vabbè, perché... Non so se sono stato chiaro. Grazie. Eh, eh. Sì. Non so se abbiamo tempo per una ultima domanda, perché siamo un po'... Ma la farò e vediamo. Eh, perché abbiamo un paio di minuti soltanto, ma... Sì, lei ha detto che i neoliberali, adesso eh, dico quello che lei ha detto, americana e inglese all'inizio della pandemia hanno cercato di spingere ancora oltre la guerra sociale contro le classi subalterne, trasformandola grazie al virus in eliminazione maltusiana dei più deboli. Allora, come si può pensare quello in relazione alle politiche di salute adottate per i diversi stati, includendo quelli neoliberali del sud? Eh, se, se, intanto bisogna dire che i sistemi di salute negli hm, eh, 50 anni a questa parte sono dei sistemi di salute che si sono organizzati secondo linee di classe hm. se prendiamo l'esempio del, del paese eh, Culla, cool, del neoliberalismo tu devi mostrare prima la carta di credito cioè devi, de, devono sapere in che, con che assicurazione ti sei assicurato, se no non ti curano mm? cioè la logica che c'è dentro l'organizzazione del sistema della salute è trasformare gli ospedali in eh, strutture produttive non so se mi spiego? questa qui è stata eh, da 50 anni a questa parte mm? poco a poco è come trasformare, come creare eh, delle competizioni tra i diversi eh, servizi ospedalieri eh come cifrare ogni atto di medico eh, e di index, index, le, le, e legarlo a un problema di valorizzazione. Cioè, la logica del capitalismo è entrata potentemente dentro l'organizzazione del sistema della salute. Ok? Ma potentemente nel senso che nel sistema della salute, poi come i sistemi eh, i laboratori farmaceutici, le grandi multinazionali farmaceutiche, ancora di più. Mm? Quindi questa logica, che era una logica di classe che si stava impiantando nel, eh, nel sistema salute, eh, su questa logica, di, su questa eh, riorganizzazione del sistema della salute, che era un sistema che aveva una valenza universale, tra virgolette, ma non era dovuto alla biopolitica, il sistema, la valenza universale era dovuta al fatto che c'erano state le lotte negli anni del XX secolo che volevano che tutti avessero diritto alla salute. Non è la biopolitica. La biopolitica non fa un cazzo dal punto di vista. Non è che la biopolitica gestisca eh, in generale la salute della gente, è perché la gente ha lottato per essere, per essere, per essere coperta dalla, eh, dalla dall assurance maladie. Non è che la assurance maladie sia arrivata. Mm. E infatti, quando è cambiato il rapporto politico è cambiato il rapporto politico all'inizio degli anni, eh, alla fine degli anni 70, la politica della, della, della, della santé, della salute è cambiata, eh? ed è stata una privatizzazione spinta eh? privatizzazione spinta di tutto dopodiché, quando è arrivato questo problema eh, non potevano lasciare morire la gente ma non per un discorso umanistico, perché eh, non potevano lasciare svilupparsi questo sistema, perché avrebbe impattato con la, con la produzione e, la e il consumo Avrei messo in discussione la crisi. Questa crisi qui non è come la crisi finanziaria che, tocca, che ha toccato le banche. Qui ha toccato direttamente la produzione e il consumo. Eh. Quindi sono costretti a finanziare, a coprire, eh. non per motivi generali eh, e umanistici, ma perché mh, per un discorso di, <coughs> di funzionamento del sistema. Cioè se non, se non facevano così il sistema si rischiava di... di di, per, per, giustamente perché il, perché il loro il sistema di, di, di salute di prevenzione che avevano distrutto negli ultimi 50 anni si è trovato completamente scoperto eh, eh, di fronte a questo, se non stato assolutamente inadeguato eh, perché no, non, può, non può far fronte a un'epidemia un, un sistema di salute che è privatizzato, eh, che è rotto da questa, da questa cosa della privatizzazione non può altro che che se che come cazzo si dice in italiano, un po' altro che, che, che sciogliersi, che distruggersi. Voilà. Perfettamente. La ringrazio per la sua disponibilità, è stato un pietunità, non so se vuole dire qualcosa per concludere. O... No, no, va bene così, vi ringrazio a voi, mi <ride> avete sollecitato sì. per le questioni, eccetera e Rodrigo si è scusato perché per doveva insegnare adesso Alle 12. grazie alla prossima, prossima. Ciao. Ciao. ciao ciao ciao ciao, ciao. ciao.